Beh, eh, quando hai una, una, davanti una la signora come, come lei, eh, con l'esperienza che ha avuto, eh, basta ascoltare. Quello che dico sempre è che bisogna conoscere i dettagli della storia, perché se non, se non personalizzi, se non sai la storia, il lato umano delle persone... Rimane un po' una cosa generica, quando tu conosci meglio le persone ti medesimi e capisci che il problema è più grave di quanto non si possa pensare. Eh, C'è tantissimo da fare, qui facciamo un passo avanti e cinque indietro.